Ho detto in rete molte cose, molte cose interessanti e allora ho chiesto al dottor Wilno se mi concedeva un'intervista perché ritengo che l'informazione sia molto importante. E soprattutto in un argomento come questo che non è conosciutissimo e che invece dovrebbe interessare a molti perché tutti noi abbiamo conti correnti, chi ha acquistato una casa ha fatto magari un mutuo, chi ha un'impresa magari ha fatto una fiducia ecco siamo tutti manicati con le banche. I manicati è un brutto termine ma rende molto bene l'idea. Assolutamente sì, ma ti rende la sua torna Come è nata la tua avventura con Deciba? Deciba nasce online nel 2011-2012. Nasce da una esigenza personale all'inizio. Ho avuto un problema con la banca, anche abbastanza complesso. Da lì poi ho iniziato a studiare, tenendo conto che io venivo già dalle banche, eh, nel senso che già lavoravo nell'ambito bancario da, da 6-7 anni prima, quindi ero dall'altra parte, poi ho avuto un problema personale, ho iniziato a studiare e ho scoperto in realtà che c'è una ignoranza ma anche degli stessi professionisti nel settore impressionante e che le banche poi spesso commettono delle informazioni o rubano addirittura dei soldi a un sacco di gente quindi il grosso problema credo che sia poi l'informazione, l'ignoranza professionisti. Quindi da quel momento lì ho aperto un'associazione che avesse come scopo di informare, quindi dopo 7 8 anni che lo facciamo, continuiamo a farlo e poi è diventato anche, una, anche un lavoro, e poi con tante evoluzioni. Quindi nasce Deciba da un'esigenza personale, ha lo scopo di informare, infatti Deciba è l'acronimo di Dipartimento Europeo Controllo dei Neciti Bancari, il mio sogno è formare dei professionisti in tutta Italia che siano di alto livello, perché io personalmente ho avuto un problema perché non ho trovato professionisti di alto livello nella mia storia. I professionisti che utilizzo Deciba sono di diverso tipo, dalla matematica finanziaria ai legali, ai consulenti della banca, perché quello che importa di più è la strategia che si porta a termine. Poi quello che fa Decipa è selezionare i giusti professionisti che portano avanti una determinata cosa. Anche perché gli argomenti del diritto bancario sono talmente tanti che eh, ci vorrebbero quattro ore per capire eh, di multi leasing o derivati. Adesso ci sono le istituzioni. quindi è un argomento molto complesso. E poi è un argomento interdisciplinare. Servono più professionisti per fare un lavoro fatto bene. Sono stato si credo il primo a parlare di usura sul mutuo sul conto corrente però l'argomento c'è cioè dal 1996-97 insieme alla legge eh, e c'erano già eh, dei professionisti che avevano ottenuto determinati risultati poi la giurisprudenza si evolve e purtroppo il grande pubblico in realtà non sa che ci sono delle possibilità sono enormi, anche perché l'informazione in questo senso è molto scarsa. Poi sono stato precursore per alcune cose sulla cessione del quinto, sull'usura sul mutuo. Siamo stati i primi a sospendere un'asta giudiziaria per usura bancaria e quindi abbiamo fatto tantissime poi iniziative. sei arrivato a sé a Mediaset, sei andato al Parlamento europeo. E... Non è facile arrivare in questi posti no? e riuscire a parlare. No, no. Però perché danno così poco spazio all'argomento, secondo te? Ma sai, la rete, eh, mi hai fatto due domande e ti rispondo alle, alle due domande. La rete c'è di tutto. Ci sono gli stupidi, ci sono gli intelligenti, ci sono le giuste informazioni e ci sono le informazioni sbagliate. In realtà poi le persone che decidono a cosa credere. Cioè io credo a un professionista piuttosto che a un altro e credo a un'informazione piuttosto che un'altra. Anche perché in rete si può trovare eh, tutto. Difficilmente ci sono persone che ci mettono la faccia per tanti anni. Eh, noi vediamo che ci sono degli spot di persone che arrivano e poi spariscono eh, e quindi questo è. Per quanto riguarda la media, sia la RAI, il Parlamento Europeo, abbiamo ottenuto dei risultati talmente eclatanti che anche la RAI, è, ne ha dovuto parlare per qualche secondo e poi al Parlamento Europeo ho fatto una, una petizione per poi tutto quello che sarebbe successo col discorso delle banche Venete, banche Etruria, eh, avevamo già denunciato il fatto. Quindi la rete è uno strumento, poi i grandi media per diversi motivi non danno attenzione a questo argomento e quindi però noi andiamo sempre avanti da qualche anno, quindi non ci fermiamo. Per controllare la nostra banca, da dove partiamo? Innanzitutto si parte a livello culturale, cioè nel senso che la banca è una società per azioni, la banca è una società privata, la banca è una società di business, quindi la banca ha lo scopo di venderti qualcosa. Quindi questo è il principio madre. E successivamente, in base al fatto che tu sia un privato, quindi puoi controllare il prestito o il mutuo uh, a finire che sei un'azienda quindi gli affidamenti, eh, le fiduzioni, eh, eventualmente anche investimenti che ti hanno proposto, molti chirografari multi-ipotecari, eh, factoring, quindi l'azienda ha non so quante possibilità di controllo. E, purtroppo però i tuoi eh, professionisti non ti consigliano di controllarlo, ma perché spesso sì. non è in fede, perché non è il loro lavoro, tutto qua. non c'è... Come se l'avvocato, ma perché poi non è una colpa, non è il loro lavoro e di conseguenza eh, non lo fanno. Anche, anche giustamente direi l'argomento del diritto bancario è un argomento specifico eh, quindi o si è molto molto preparati, molto molto bravi, altrimenti si riescono degli insuccessi enormi perché è già difficile vincere quando hai ragione eh, figurati se eh, hai torto e vuoi andare contro la banca diventa eh, allora diventa preceduto di in una domanda che ti volevo dire è difficile vincere contro le banche ah se torto sì, se hai ragione no cioè io la maggior parte delle cause che ci vengono proposte sono per altri professionisti che spesso hanno fatto degli errori se io faccio causa alla banca che ho torto, è difficile che io vinco. Cioè, ad esempio, c'è stato per molti anni una esposizione della vendita di perizie econometriche come se fossero in basso di Pandora, poi il contenuto di queste perizie, che era il documento che dimostrava il decito o il reato, era sbagliato. Era sbagliato la perizia, l'avvocato non era in grado di fare il proprio lavoro, quindi vai davanti a un giudice e spesso perdi. Poi puoi anche perdere se hai ragione, però è molto più improbabile. E purtroppo in questo, in questo mestiere tutti possono fare lavoro. È nella capacità del cliente di capire chi ha davanti o meno. E essere un avvocato o un commercialista non è proporzionale ad essere malato. Ho consultato anche il tuo sito personale e ho trovato una frase molto carina che voglio riportare ma sono anche scritta. Eh, mi ha colpito e dice non ti stancare troppo, tanto non mi arrendo. Perché hai scritto questa frase? Ma perché è una frase che un po' mi, mi rappresenta. Cioè tutti noi abbiamo i nemici o i stalker, no? Cioè tutti noi abbiamo quell'amico che ti dice te l'avevo detto oppure quella persona che ti vuole male a prescindere, cioè senza che tu abbia fatto niente, oppure quelle persone che non credono in te, ok? Eh, sono più le persone che non credono in noi piuttosto che le persone che credono in noi purtroppo. Progetti per il futuro, E come vedi l'evoluzione? nel tuo settore. Il settore è in continua evoluzione. Adesso ci sono alcune società che ormai stiche, che facevano questo lavoro non troppo bene, che ormai stanno andando a chiudere, o quasi. Eh, questo settore lo vedo molto propenso alla negoziazione, cioè non tanto alle cause. Quindi il futuro sarà negoziare, anche con le banche. Per quanto riguarda i progetti nostri, adesso stiamo prendendo un nuovo ufficio, molto Bello, molto più grande. Eh, stiamo facendo un libro che uscirà a settembre-ottobre e stiamo portando avanti anche l'informazione sulle fiduzioni che sono nulle. È uscita la Cassazione nel 22 maggio 2019 e questo è molto forte. Quindi tantissimi progetti, in realtà questo argomento sta andando a bomba eh, perché quelli che sono eh, non particolarmente bravi stanno ormai andando via. Scompaiono? Scompaiono assolutamente, quelli che copiano e incollano le sentenze eh, perdono clamorosamente perché questo è un lavoro interdisciplinare e di conseguenza eh, rimarranno quelli che hanno una capacità di fare questo lavoro a 360 gradi, quindi di capire la situazione e poi trovare una soluzione. Ci sono delle azioni più facili contro le banche che si vincono facilmente, altre più difficili. Quali sono quelle? Facci, consigliamole ad esempio? Beh, sicuramente l'anatocismo, quindi un'azienda che ha avuto un conto corrente vecchio, ehm, c'è cioè che ha un conto corrente vecchio che è stato affidato. Ehm, spesso la banca ha applicato dei interessi si anatocistici, cioè quindi interessi su interessi. Questo è facilmente rilevabile, se non sono il conto corrente vecchio possibilità di portare a casa il risultato è il 90%, cioè è difficile perdere cause del genere. Eh, attualmente il discorso dei diamanti, quindi fare causa alla banca perché è stato venduto il diamante al doppio del suo valore, ehm, adesso noi stiamo portando avanti il discorso delle fiduzioni, che abbiamo una Cassazione del 2017 e una Cassazione del 2019, quindi a maggio 2019, quindi è un argomento abbastanza buono. Poi l'usura sul mutuo, sul conto corrente, sul leasing, uh, c'è alcuni tribunali che sono propensi, altri meno, e poi c'è l'indeterminatezza che è un argomento molto importante. Cioè in realtà eh, c'è anche un incrocio di elementi, cioè, nel senso che non c'è un argomento facile un argomento difficile, perché poi di solito le aziende sono fatte di situazioni. Stamattina leggevo una sentenza, molto interessante, dove eh, un'azienda ha fatto un mutuo per coprire i debiti della banca e il mutuo è stato annullato perché è indeterminato, perché non c'era uno scopo, e lo scopo non può essere coprire i debiti della banca, quindi gli argomenti sono veramente tanti. Quindi guardate, guardate i vostri conti, le vostre, la vostra banca, controllatela. Io farò, lo faccio per prima, l'ho cominciato a fare quando ho conosciuto lui, <ride> subito, perché yeah. mi ha messo davanti alla realtà, perché molto spesso non si guardano queste cose invece, come diceva Gaetano, eh, è una bella cultura che deve cambiare, cioè interessarsi delle proprie cose e, e la banca sono i nostri soldi, i nostri risparmi, i nostri guadagni, è meglio controllare queste cose. Che ci sia altro. Sì, sì, assolutamente sì. È un discorso culturale. le L'azienda deve controllare la banca a prescindere, non alla fine o quando ha la percezione che. O non quando si è eh, nei guai, perché spesso eh. si ricorre a dei professionisti come, come voi, no? Quando si è preso per il collo, quando ci sono i pignoramenti, quando cioè, le, le azioni sono già avanti, cioè, magari dopo se non le fa Dopo lì è più difficile, assolutamente sì. Grazie Claudia, allora e buona giornata Grazie a tutti. Grazie dottor No. Ciao ciao.